nello scorso video ho definito la dieta vegetariana come quella dieta che comprende tutti i prodotti vegetali e che può comprendere anche latte e uova, quindi la latto-ovo vegetariana, la latto-vegetariana, la ovo vegetariana e la dieta vegana. Non comprende invece questa definizione le diete basate principalmente sui vegetali ma che comprendano anche carne e pesce, come per esempio la dieta mediterranea e inoltre non comprende nemmeno le, quei tipi di dieta che eh, comprendono sì alimenti solo vegetali, ma che non li comprendono tutti, come per esempio la dieta crudista o la dieta fruttariana. In questo video io manterrò lo stesso tipo di definizione. Ovviamente in questo video non spiegherò come si fa la dieta vegetariana perché è stato trattato nello scorso video. Vi invito a guardarlo se siete interessati a questo argomento. Vorrei prima di tutto cominciare eh, citando la posizione della Academy of Nutrition and Dietetics, che è la più grande associazione di professionisti della nutrizione al mondo. Vi metto il link sia al paper ufficiale in inglese, sia alla traduzione in italiano nella descrizione. È posizione della Academy of Nutrition and Dietetics che le diete vegetariane correttamente pianificate, comprese le diete totalmente vegetariane o vegane, sono salutari, nutrizionalmente adeguate e possono apportare benefici per la salute nella prevenzione e nel trattamento di alcune patologie. Queste diete sono adatte in tutti gli stadi del ciclo vitale, inclusi la gravidanza, l'allattamento, la prima e la seconda infanzia, l'adolescenza, l'età adulta, per gli anziani e per gli atleti. Le diete a base vegetale sono maggiormente sostenibili a livello ambientale rispetto alle diete ricche di proteine di origine animale, in quanto utilizzano quantità inferiori di risorse naturali e sono associate a un minor danno ambientale. Vegetariani e vegani hanno un minor rischio di sviluppare determinate condizioni patologiche, tra cui malattie ischemiche cardiache, diabete di tipo 2, ipertensione, alcuni tipi di cancro e obesità. Il ridotto apporto di grassi saturi, l'elevato consumo di verdura, frutta, cereali integrali, legumi, derivati dalla soia, frutta secca e semi oleaginosi, tutti alimenti ricchi di fibre e sostanze fitochimiche, rappresentano la caratteristica della dieta vegetariana e vegana responsabili di una riduzione del colesterolo LDL e di un miglior controllo glicemico. Questi fattori contribuiscono alla riduzione del rischio di sviluppare malattie coronariche. I vegani devono ricorrere a fonti affidabili di vitamina B12 come alimenti fortificati o integratori. Quindi abbiamo una fonte sicuramente autorevole che prende posizione in favore delle diete vegetariane. Le diete vegetariane ben pianificate sono favorevoli ad una buona salute. Anche la SINU, la Società Italiana di Nutrizione Umana, prende posizione rispetto alle diete vegetariane e anche della Sino ovviamente vi metto il link al, al loro paper in descrizione. La scelta di seguire una dieta vegetariana è in aumento in Italia e nel resto del mondo in quanto le agenzie governative e le organizzazioni di salute e nutrizione enfatizzano sempre di più come il consumo regolare di alimenti di origine vegetale apporti benefici alla salute e aiuti a prevenire lo sviluppo di alcune malattie. Dagli studi revisionati in questo position paper Emerge come una dieta vegetariana che includa un'ampia gamma di prodotti vegetali, fornisca un adeguato apporto di nutrienti in tutte le fasi del ciclo vitale. È inoltre importante l'attenzione nei confronti di alcuni nutrienti chiave, che potrebbero essere non sempre presenti in quantità adeguate in alcuni tipi di diete vegetariane. In particolare, la digeribilità delle proteine vegetali è inferiore a quella delle proteine animali rendendo quindi probabilmente appropriato per i vegetariani introdurre un quantitativo di proteine superiore al 5-10% rispetto a quello raccomandato per la popolazione generale. I vegetariani dovrebbero inoltre integrare la loro dieta con una fonte affidabile di vitamina B12, alimenti fortificati o integratori. Si raccomanda inoltre il consumo abituale di alimenti che costituiscano una buona fonte di calcio, ferro e zinco, in particolare verdure con un basso contenuto di osselati e fitati, ad esempio il plasticacee, bevande vegetali fortificate, frutta oleosa, semi e acque minerali ricche di calcio. La biodisponibilità di ferro, zinco e calcio può essere migliorata tramite ammollo, germogliazione e lievitazione a pasta acida delle farine che abbassano il contenuto dei fitati nei legumi e nei cereali. Infine i vegetariani possono assicurarsi un adeguato stato nutrizionale degli acidi grassi omega 3 grazie al consumo abituale di buone fonti di acido alfa linolenico noci, semi di lino, semi di chia e oli da essi derivati e la limitazione del consumo di acido linoleico, esempio olio di mais e girasole. Come vedete anche la Sinu è d'accordo sulla bontà delle diete vegetariane però preferisce incentrarsi sull'aiutare le persone ad evitare eventuali problemi piuttosto che nell'esaltare i benefici della dieta vegetariana. Benefici che adesso andiamo a vedere nel dettaglio. Prima di tutto, studi molto ampi hanno dimostrato che diete vegetariane hanno un impatto migliore sul mantenimento del peso rispetto alle diete onnivore. Eh, questo sia nella popolazione generale, sia anche nella popolazione anziana. L'indice di massa corporea è tendenzialmente minore. Per quanto riguarda le malattie cardiocircolatorie, la dieta vegetariana si è dimostrata efficace nel ridurre i rischi di questo tipo di problemi. Uh, vi metto in descrizione un link di esempio ma in realtà ne esistono tantissimi di studi a riguardo e tutti concordi nel mm, eh, mostrare la dieta vegetariana come favorevole ad una buona salute in particolare si pensa che questo effetto sia dato sia dalla riduzione dell'indice di massa corporea che diceva un poco fa sia anche dal fatto che la dieta vegetariana è più ricca di fibre, di antiossidanti di eh, composti fitochimici che possono essere utili ed effettivamente eh, agire in favore di un mantenimento della salute generale. Per quanto riguarda il cancro, il World Cancer Research Fund eh, nelle sue indicazioni ci dice che è bene limitare il consumo di carni rosse lavorate, è bene eh, abbassare il consumo di alimenti da fast food, è bene aumentare invece il consumo di prodotti integrali vegetali frutta eh, in questo senso ovviamente la dieta vegetariana è perfettamente in linea con queste indicazioni in particolare si è visto che eh, ci sono studi che legano l'abbassamento del rischio di cancro al colon retto con la dieta vegetariana eh, in ogni caso è opinione comune che la dieta vegetariana sia un ottimo modo per abbassare il rischio di cancro dato che eh, la dieta vegetariana ha effetti positivi sul peso, sull'indice di massa corporea, è logico pensare che abbia effetti positivi anche sull'ipertensione e sul diabete ed effettivamente è così, ci sono studi che legano un abbassamento del rischio di ipertensione e diabete anche eh, con la dieta vegetariana. In generale quindi sembra che la dieta vegetariana sia un ottimo modo per mantenersi in salute, però c'è un però, bisogna farla bene, bisogna che sia ben pianificata ad esempio deve prevedere ancora una volta l'integrazione con la vitamina B12 la carenza di B12 può portare ad anemia e può portare anche a problemi neurologici gravi quindi è importante evitare queste carenze prevedendo nella dieta anche un'integrazione con la B12 altri problemi possono essere ad esempio la malnutrizione generale eh, soprattutto se ci si rivolge non alla dieta vegetariana eh, come definita all'inizio ma a derive ancora più estreme come il fruttarianesimo e il crudismo che non prevedono tutti gli alimenti vegetali. Queste diete infatti sono pericolose per eh, gli adulti e potenzialmente addirittura letali per i più piccoli. Eh, gli eventi eh, anche abbastanza recenti di bambini finiti in ospedale o addirittura morti per malnutrizione non sono eh, legati tanto alla dieta vegetariana quanto proprio a una dieta scarsa di nutrienti assolutamente incompatibile con la crescita del bambino e decisamente non, non compatibile con i dettami della dieta vegetariana o vegana eh, ben pianificata sono diete semplicemente scriteriate Infine quindi se volete seguire una dieta vegetariana o vegana vi consiglio di uh, andare dal vostro nutrizionista di fiducia e affidarvi a lui in modo da avere tutte le indicazioni necessarie eh, per seguirla al meglio e sfruttare al massimo le potenzialità di questa dieta che abbiamo visto essere salutare e rispettosa dell'ambiente. Bene, questo è tutto. Se vi piacciono i miei video sull'alimentazione iscrivetevi al canale. In descrizione trovate tutti i link della bibliografia necessaria per questo video e ovviamente anche i miei contatti. Se avete dubbi o curiosità scrivetemi senza problemi. Eh, noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti.